Buona Pasqua a tutte le volontarie e i volontari, le dipendenti e i dipendenti delle pubbliche assistenze della rete nazionale AMPAS. È una seconda Pasqua ancora pesante, triste. Speriamo che ora ci possa vedere una luce in fondo a questo tunnel, ma davvero voglio ringraziarvi tutti per il grande lavoro, il grande sostegno che abbiamo insieme dato alla nostra nazione nel continuare l'attività nel rafforzare, nel trovare nuove attività per rispondere a nuovi bisogni che il Covid ci ha messo di fronte. Io credo che come esempio di cittadinanza attiva abbiamo fatto rimarcare nelle comunità l'importanza della nostra presenza, del nostro esserci e quindi davvero un grazie a tutti, una buona Pasqua a tutti voi a tutte le vostre famiglie che un po' ci supportano, ci sopportano e che insieme tanti cittadini hanno voglia di fare sempre più bella la nostra Italia. Arrivederci a tutti!